nella società dell'iperinformazione il potere delle immagini gioca un ruolo di primo ordine infatti di tutti gli stimoli che hanno eh, l'individuo come target le immagini Possono arrivare nella nostra più profonda interiorità. Social network, televisione, le immagini oggi sono ovunque perché incarnano il modo più semplice di comunicare e per semplicità dobbiamo intendere il fatto che l'informazione che si vuole trasmettere attraverso l'immagine riesce a penetrare con maggiore profondità rispetto ad altri metodi. L'immagine quindi crea Crea un ponte, una connessione, un flusso con il quale l'emittente può interagire con noi. Si crea quindi una porta, si apre una porta con la quale si può immettere dentro di noi ciò che appunto l'emittente vuole, in modo tale da ottenere con maggiore facilità ciò che lui si aspetta. Questo ad esempio è il compito della pubblicità. Difficilmente troverete delle pubblicità con solo testo. L'obiettivo sarà quello di influenzare con maggiore probabilità i nostri comportamenti, si verranno a creare quindi delle redini tra la loro volontà e le nostre azioni. Come avrete capito, in questo video parleremo del potere delle immagini. Ma prima di partire, se è la prima volta che capitate su uno dei miei video, io mi chiamo Amedeo e sono l'ideatore del progetto scontrocorrente.com che è sostanzialmente un blog in cui parliamo di temi dal punto di vista di diverse eh, discipline legati alla, alle caratteristiche della nostra società. Se questi video vi possono interessare, vi chiedo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per ricevere gli aggiornamenti sui futuri video e vi chiedo anche di se siete interessati di visitare il sito scontrocorrente.com. Partiamo! L'immagine è allora un mezzo con il quale si vuole instaurare una comunicazione. Ma perché ha un effetto così potente su di noi? La comunicazione non è un concetto banale, si tratta di trasferire un'idea da un corpo a un altro. La trasmissione è piena di ostacoli. Bisogna considerare il rumore dell'ambiente circostante e soprattutto le realtà soggettive insite nella nostra coscienza. Allora il potere delle immagini sta proprio nel deviare facilmente questi ostacoli. Esse attivano più facilmente le nostre aree inconsce e se costruite in modo oculato possono arrivare a parlare direttamente con i nostri sentimenti. Il superamento della logica e l'attivazione di emozioni e sentimenti fa in modo di attivare i nostri meccanismi cerebrali automatici. Infatti, riprendendo il concetto di rappresentazione sociale, le immagini permettono un più semplice ancoraggio. L'ancoraggio consiste nel agganciare l'idea per farla entrare nella nostra mente. Questo processo sostanzialmente fa sì che eh, automaticamente nella nostra mente vengano fatte delle associazioni, vengano assegnate delle etichette e vengano emessi dei giudizi in modo tale da evitare l'analisi critica dell'informazione. Infatti per attrarre eh, l'attenzione di una persona e mantenerla attiva in una comunicazione bisogna evitare il più possibile la trasmissione dell'informazione attraverso un ragionamento logico perché eh, la nostra mente lo riterrà incomprensibile se non viene eh, messo in atto uno sforzo cognitivo e quindi l'informazione verrà prontamente scartata. Il potere delle immagini sta quindi nella semplificazione. L'immagine può trasferire anche delle informazioni tra loro contraddittorie. Questa contraddizione non verrà notata perché è stato messo da parte lo spirito critico. L'idea trasmessa dall'immagine infatti viene semplificata al punto tale da raggiungere il nostro inconscio in modo diretto e riemergere sotto forma di sentimento. L'effetto indotto dall'immagine non si ferma, solo al singolo individuo. Anche se un'opera d'arte vuole creare una connessione eh, spirituale all'interno del soggetto, non è difficile che uno scambio di idee tra persone influenzi eh, appunto le persone coinvolte verso eh, l'idea più convincente. Quindi l'essere in relazione con gli altri può esporre il messaggio eh, dell'immagine ad una diffusione contagiosa. La suggestione indotta nel singolo individuo può propagarsi nella massa. Allora il potere delle immagini sta proprio in questa facoltà di propagazione. Dato che l'immagine colpisce il cuore dell'individuo, o meglio colpisce l'inconscio dell'individuo e attiva i suoi sentimenti bypassando gli ostacoli imposti dalla ragione, essa è anche capace di far convergere il sentimento eh, della massa verso una specifica direzione. Una particolarità di questo fenomeno è che evitando gli ostacoli imposti dal ragionamento, l'immagine può creare la stessa suggestione a individui con livelli intellettuali diversi. Quindi l'informazione trasmessa con questa modalità può creare una condizione per cui viene abbattuta l'attività del pensiero, formando così masse vulnerabili e facilmente influenzabili. Ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Se i miei video ti piacciono ti eh, chiedo gentilmente di iscriverti al canale perché può essere un grande contributo per eh, sostenermi. Puoi farlo anche acquistando eh, dei titoli che pubblicherò nelle, nella descrizione grazie all'affiliazione Amazon. Alla prossima!